Ciao a tutti ragazzi e bentornati qui su The Forest Allora, volevo dirvi Allora, è stato, ho fatto una serata di, di lotte sulla spiaggia Ci sono delle costruzioni nuove Che non si vedono perché siamo distanti Una si, vede, si intravede là sul pezzo di isoletta e quell'altra appena sotto, praticamente cosa è successo? Nello scorso episodio che non avete visto perché non sono riuscito a pubblicare perché non era venuto benissimo, quindi è andato perduto. Comunque, stai fatto, nello scorso episodio non è successo niente altro che sono andato a prendere le pagine del diario quelle mancanti questa qua se vi ricordate che avevo trovato qui abbiamo il delta plano la torre che è enorme e il trasporto un po' di rovetta del trasporto lì abbiamo la chiesetta che abbiamo iniziato a costruire e stessa cosa abbiamo iniziato a costruire qui anche il delta plano come vedete intanto possiamo anche aggiungere uno sticchettino. Bellino con, con le braccia Sembra un'aquila Comunque cosa andiamo a fare oggi Sperando che non ci sia nessuno che ci rompa troppo Andiamo a prendere Due o tre pezzi allora, Intanto se riusciamo a beccarli Prendiamo i pezzi della pistola E quello è aggiudicato Però volevo vedere anche se riuscivamo a trovare Un, un oggetto nuovo Che hanno messo Che è la motosega che Abbiamo visto che c'erano delle taniche ogni tanto giro per la mappa Una pianta di mirtilli qui la prendiamo Ci prendiamo la pelle dell'iguana L'iguana la lasciamo pure lì perché tanto Ok abbiamo fatto un po' di armatura Niente, non ho abbastanza ossa Ma ce le faremo, nessun problema Ok, qui abbiamo delle C'è una macchina Ci sono due macchine fotografiche Pazzesco cioè Raga, gli indigeni fanno pure i youtuber hanno, Si inquadrano, si fanno i selfie e tutte quelle robe lì Infame Raga, abbiamo trovato Credo che l'abbiamo trovato Allora, prendiamo un po' di stick Un po' di robette Perché non mi dà la macchina fotografica? Io volevo la macchina fotografica Vabbè niente Allora Secondo me Lì c'è una grotta Perfetto quindi Noi dobbiamo entrarla dentro In quella grotta Raga qua è pieno di conigli Raga questa è, è la collina dei conigli Ci hanno fatto pure un film Entriamo dentro ovviamente con la katana e equipaggiamo la torcia che ha il 49% direi di ricaricarla. Quindi, katana in mano e torcia. Bene, ottimo. Cominciamo subito con tutti i corpi spopolati, raga. Quello è che, è che è che la torcia fa ombre, cioè quindi... miseriaccia nostra. Cioè fa ombra queste... Quello che non so è... Eh. Là una corda Passeggeri Co... Raga abbiamo Abbiamo trovato dei passeggeri dell'aereo e abbiamo trovato un pezzo Mi ha trovato un braccio, stiamo per finire, stiamo per finire qua il Orologi non possiamo più... Raga c'è un fuoco, c'è un fuoco raga. Oh, fantastico. Sì, però adesso non ho più... Allora, potrei provare a fare tanto di stoffa ne abbiamo abbiamo una boccetta di alcol che non possiamo vedere facciamo così ci equipaggiamo che questa illumina parecchio ok direi di non andare di qua tornare di qua dove c'è il falò qua c'è una sedia e quello che dobbiamo fare è o scendere di lì appunto no, bisogna scendere cioè... però non so se c'è qualcuno fatemi vedere vediamo un attimo se Non sembrerebbe esserci nessuno, ci prendiamo la nostra piccozza, poi ci riprendiamo la nostra accetta, la infuochiamo, che comunque è efficace perché possiamo... Raga, no, qua si scende No, si scende troppo, raga Non è che ho flare infiniti, eh, cioè, sappiatelo Quindi se, se avete intenzione di illuminare un pochino le grotte, fatemelo sapere No, perché ehm, gradirei saperlo, quindi mi preparo l'accetta. Premo e scendiamo. Accendi accendi l'accendino qua della chill della bic, scendi di corsa. Tensione non, non abbiamo trovato neanche ancora un indigeno Abbiamo trovato Abbiamo uno stick Abbiamo trovato delle monete Un teschio Là c'è qualcosa Mm, esploriamo bene la zona un attimo Falò Abbiamo delle tanniche Delle corde Uno stick No No No No Dammi un flare un attimo Che provo Illuminare la zona là. Che non so se c'è qualcuno lì in realtà. Eh? Aspettate, vediamo se c'è acqua. C'è acqua. Quindi si spegne lì. C'è qualcuno? Credo che mi abbia visto, eh. C'è un, un po' di gente ma non, non, non, ci, non abbiamo problemi perché.. aspettate no! Oh! Be quiet please! State, cal state calmini, eh! Cioè. Eccoli che arrivano! Che alla mano! Oh wow, oh, calmini! Così mi dai le tue ossa. Dai, avanti il prossimo! Fuori fuori i denti, fuori la vita, fuori tutto. Mori dal tuo dente cosa urli a fare tacci e se non sbaglio c'era un falò qui se c'è un falò lo mettono metteranno un falò per qualcosa evitiamo di mettere la benzina vicino al falò okay? Così. evitiamo che esploda tutto poi qua c'è il tuo compare che prendiamo e anche lui lo mettiamo tranquillamente qua torniamo a casa, stappiamo una, una bottiglia di spumante ok qui siamo alla voragine ci cioè sono stato via un paio di giorni eh? cioè non è che Beh, sia stato via un'eternità cioè la, la foresta qua ok casa dolce casa c'è cioè... vediamo nessuno in vista ho solo sentito Sì, non dovrebbe esserci nessuno da quanto che non torna qua l'aereo oh, che bello sono pure cresciuti i miei artigli, so che è cresciuto tutto, non ci credo, sì. Apri qua. Abbiamo questo. E poi ci abbiamo... Questa non posso... Peccato. Aereo, quanto ci sei mancato. Medicine, bevande, cioè. Mangiamo un po' di pollo alla griglia. Ci buttiamo... Ce la meritiamo o no? Una boccia di birra, eh? Giù una bottiglietta di birra, anche se non ci fa tanto bene. E poi una soda e siamo a posto. Perfetto. Cioè, raga, che benessere. Allora, c'è quest'albero che non vogliamo, vediamo quanto ci vuole. Cade! Raga, una, è un attimo È un attimo cioè, Guarda quanto ci vuole, non ci vuole niente per questo episodio è tutto, io vi ricordo di commentare, iscrivervi, lasciare dei like se questo video vi è piaciuto, Al prossimo episodio non so cosa faremo.